Allora, oggi ci occupiamo ancora di ricorsione, visto che diciamo così, abbiamo avuto un po' un feedback da parte di molte persone che è un argomento su cui è facile arrancare, quindi si è un po' faticoso da, da digerire, abbiamo deciso di dedicarci un po' di tempo in più e provare un po' a aiutarci insieme a impostare il ragionamento su questa parte. Quindi il problema non è tanto nel codice perché come vedete nella procedura ricorsiva i codici ce n'è poco, più che altro è eh, sull'impostazione. Allora quello che vi proponiamo come lavoro di questa settimana, oggi è il laboratorio di mercoledì, poi domani invece iniziamo l'argomento nuovo che è quello dei grafi. Ma tra oggi e mercoledì proviamo a rivisitare in parte i problemi che abbiamo già visto sulla ricorsione e in parte un paio di problemi nuovi eh, provando ehm, diciamo così, a, a, a ragionare sul problema prima che sul codice perché si sì, mescolano due livelli di difficoltà uno è capire come funziona questa maledetta ricorsione e l'altro poi, come cacchio faccio, prendo un array, togli il settimo elemento di mezzo, metterlo in fondo, eccetera. Quindi i problemi poi di codice. Se li mescoliamo insieme non ci capiamo più nulla. Quindi dobbiamo, soprattutto quando i problemi diventano un pochino più, diciamo così, difficili, eh, imparare a separare bene i vari livelli. Allora, quello che vi propongo oggi no, è uno schema di ragionamento. E poi proviamo ad applicarlo. Oggi pomeriggio pubblicheremo sul sito una dispensina, diciamo così, una decina di pagine che cerca di applicare eh, questo schema di ragionamento ai problemi che avete già visto. Allora, il suggerimento è di andare a vedere, ma prima di andare a vedere provare a farlo tra di voi, eh, per conto vostro. Mercoledì in laboratorio avete la possibilità sia di chiedere dubbi su questa serie di problemi 6 o 7 problemi ricorsivi che abbiamo trattato finora nei laboratori nelle lezioni, sia ovviamente di cimentarvi con problemi nuovi che vi, che vi proporremo. Ok? Quindi questo giusto per guadagnare un pochino più di confidenza e non rimanere di fronte al codice del tipo ma sta roba qua come fa a funzionare? Perché è la domanda tipica, no? Quando uno vede una videata di codice ricorsivo. Allora, eh, io partirei da un problema che avete già visto che è quello delle regine, no? che insomma è facile, come pretesto per applicare il ragionamento. Quindi ci avete già pensato, magari qualcuno di voi l'ha già risolto, proviamo a ripercorrere, no? Come se fosse un problema nuovo, quali passi di ragionamento farei. Mm? Giusto per dire questo no, è il punto d'arrivo, il programma che risolve il problema mm? e mi trova le varie regine nelle varie posizioni. Ma a parte questo che ovviamente ci arriviamo, eh, vorrei appunto insieme ragionare sulle tecniche di analisi per i problemi che intendiamo risolvere con i metodi ricorsivi e quindi focalizzarci su quali sono le scelte di progetto che dobbiamo fare. Cioè a un certo punto, che cos'è che devo decidere? Ad esempio, c'è una mescolanza che vorrei tenere invece separato tra decidere lo schema della ricorsione e decidere le strutture dati di cui ho bisogno. Vediamo magari persone che dicono che si pongono prima il problema ma uso un array, una lista, un vettore o quello che uso prima ancora di aver capito come, come generare le soluzioni che gli interessano. Allora, proviamo ad andare in, eh, per ordine allora io le prime domande che mi farei quando ho di fronte a un esercizio che voglio risolvere in modo ricorsivo sono queste sono domande a cui dobbiamo dare una risposta su carta o in testa all'inizio facciamola su carta non in codice, non in java no? beh la prima domanda sembra che non voglia dire nulla come imposto in generale la ricorsione in realtà è fatta delle seconde due la ricorsione io risolvo un problema per livelli ogni livello fa una certa parte di lavoro e poi delega al livello successivo il lavoro rimanente e siamo di fronte a un problema ricorsivo quando il livello successivo si trova da fare un lavoro che è del tutto analogo a quello che aveva il livello precedente solamente su un sottoproblema più piccolo è normale che una funzione faccia un po' di lavoro e poi delega la funzione A poi delega la funzione B a fare il resto del lavoro questo non ci crea problemi. Ma quando per caso il lavoro fatto da A e il lavoro fatto da B sono lo stesso tipo di lavoro, allora siamo di fronte alla ricorsione, in cui una funzione delega una coppia di se stessa a fare un altro pezzo di lavoro su un problema che non è lo stesso. È un problemino più piccolo, di livello successivo. Allora, quando abbiamo la ricorsione dobbiamo sicuramente tenere traccia, io quello chiamato livello, tra virgolette. Avete visto variabili che si chiamavano step, si chiamavano passo, si chiamavano livello, si chiamavano casella, si chiamavano posizione. Alla fine, in tutti gli schemi di ricorsione, c'è qualcosa che si incrementa. E mi dice quanto sono annegato all'interno dei livelli di ricorsione. Sono la prima chiamata, la seconda, la terza, annidata una dentro l'altra. Devo saperlo, questo. Okay? Allora, al di là del, del codice della ricorsione, questo livello di profondità mi dice... Um, come ho io ho deciso di decomporre il problema Cioè lo, lo decido io e quindi dico che a ogni livello lui vedrà una soluzione parziale e ogni livello aggiunge un pezzettino a questa soluzione parziale per renderla un pochino più vicina alla soluzione finale ma solo un pezzettino allora proviamo a disegnarci su un foglio di carta queste cose io partirei dall'ultima domanda, come è fatta una soluzione parziale? Cioè immaginiamo di svegliarci da un incubo nella metà della notte, non sappiamo cosa c'è prima, non sappiamo cosa c'è dopo, ma disegniamo una, una soluzione parziale che vedrà una procedura ricorsiva a metà del lavoro. Cosa vedo? Hm? Quello è il punto di partenza, perché se abbiamo bene chiaro cosa vedo a metà, è facile vedere il fondo e più facile vedere l'inizio. La difficoltà è. è e capire cosa vediamo a metà. Allora, nel caso delle regine, cosa vedo a metà? una soluzione La ricorsione è un metodo costruttivo, costruisce la soluzione un pezzo per volta a metà della sua costruzione, che cos'ho? Avrò una scacchiera con sopra alcune regine, ma questa è già una scelta eh? la scelta di mettere le regine una per volta è una scelta possibile io avrei potuto anche inventare un'altra le regine le metto tutte all'inizio tutte sulla prima fila e poi nella ricorsione le sposto le avrò sempre tutte ma ad ogni passo ne sposto un certo numero non sarebbe forse una scelta particolarmente furba per questo problema ma per dire che non esiste una scelta unica come sempre o una scelta obbligata siamo noi che ce la facciamo in mente. Allora, proviamo a prendere un, un blocco note. Non questo però, perché questo qua ci fa venire mal di pancia. Questo. E proviamo a scrivere le risposte alla nostra domanda. Allora, come ha fatta una soluzione parziale? diciamo sul problema delle regine eh? allora la soluzione parziale sarà fatta quindi diciamo esempio mettiamo visto che dobbiamo fare per capire una, una scacchiera di lato 8 e siamo arrivati al livello diciamo metà strada 4 Come la disegniamo? Come la immaginiamo? Io me la immagino una scacchiera nel quale sono già state messe quattro regine. Quindi sulla scacchiera ci sono già quattro regine che non si mangiano tra di loro. livello 4, posiziona la quinta. ma questo ci penso tra un secondo. Poi posso scegliere io come riempire questa scacchiera. Detto così, potrebbero essere in quattro posizioni diverse. Una nell'angolo in alto a sinistra, l'altra sulla seconda riga, l'altra sulla settima, l'altra sulla quinta. oppure decido di riempire la scacchiera in un certo ordine cioè che queste quattro sono nelle prime quattro righe oppure nelle prime quattro colonne come piace a voi anche qua decido io allora, il modo che mi viene in mente è di riempire la tabella per righe quindi queste quattro regine le regine nelle prime quattro righe della scacchiera ne ho quattro riempiono le prime quattro righe e quindi io dovrò adesso posizionare quella sulla quinta riga quindi il livello rappresenta le righe della scacchiera già piene scriviamo in italiano nelle quali sono già state posizionate piene però in italiano non vuol dire niente scriviamola per lui ok se io arrivo con un livello uguale a zero, come parte la ricorsione io avrò una scacchiera vuota Se arrivo con livello uguale 1 avrò una scacchiera in cui c'è una regina sulla prima riga. Se arrivo con livello uguale a 8 vuol dire che ho una scacchiera piena, con 8 regine, una per ogni riga, e ho risolto il problema. Il problema è risolto perché le regine c'è già scritto che non si mangiano tra di loro. Questo è un dato. Cioè, quando io arrivo lì e arrivo al livello 4, io so già che nelle prime 4 righe ci sono regine e so già che non si mangiano tra di loro. Questo qua me lo sta promettendo chi mi ha chiamato. Il livello di ricorsione sopra di me. Non devo andare a ricontrollarlo, non devo preoccuparmi. È un problema suo di mandarmelo giusto, di rispettare questo che sto decidendo, no? Per cui io vedo la procedura ricorsiva, sono otto fratelli, no? come sette nani, solo che ce n'è uno in più, anzi nove, perché si parte da 0 a 8. E io vedo la, la procedura 0, no? che viene chiamata con livello uguale a 0, le passo una scacchiera vuota. Lei cosa farà? Metterà una regina sulla prima riga. E poi il suo lavoro è finito. Passiamo a livello 1 la procedura, il fratello e il nanetto di livello 1 riceve una scacchiera in cui c'è una regina sulla prima riga dov'è? non la decino lui Dov dove la vede se la tiene ma il suo lavoro è quello di mettere una regina sulla seconda riga che non venga mangiata dalla prima se ce la fa, la metto se non ce la fa, abbandona dice, non ce la faccio in questo caso ce la fa ce la deve far sempre a quel punto lui, un anetto di livello 1, ha finito perché ha messo la regina sulla riga 1, cioè la seconda riga, il conto da zero, la riga con il 0, righe 0-1, e passa il lavoro a nanetto 3, scusate, un 2, di livello 2, che lavora sulla terza riga, il quale si troverà una scacchiera con due regine piazzate come da chi non gli interessa, non gli interessa e lui deve piazzare una regina sulla terza riga l'unica cosa che deve fare è fare in noi che questa regina venga piazzata in un punto in cui non venga mangiata nelle due puntette ma così come non gli interessa come hanno piazzato le due sopra non gli interessa neanche come piazzeranno le altre dopo il resto dei fratelli cioè noi dobbiamo un lavoretto da fare, fine fine e poi c'è questo castello che organizza il lavoro di tutti allora, no, il punto di partenza è chiarire bene in che cosa consiste il lavoro no? allora noi abbiamo deciso qual è il punto di partenza del generico inanetto, quello di livello 4 questa è la cosa più importante da capire quando ragionate su un problema quali sono i passi successivi attraverso i quali costruisco una soluzione e in particolare mi dice anche che il livello massimo è 8 quindi io scelgo uno schema di ricorsione che dopo 8 livelli si concluderà e non ad esempio 8 per 8,64 cioè non mi serve provare in tutte le caselle possibili perché? ma perché se fossi stupido lo potrei fare se io... no, stupido è una parola brutta se io fossi ignorante delle regole degli scacchi lo potrei... dovrei fare così se mi dicessi metti 8 cavalli che non si mangiano uno con l'altro non posso dire ne metto uno per riga non ha senso no? perché mai dovrebbe essere uno per riga? per riga perché si mangiano i cavalli allora dovrei provare veramente tutte le 64 caselle non posso escludere no, l'ipotesi che esistano due cavalli sulla stessa riga allora la lo schema di ricorsione sarebbe diverso io qua sfrutto una conoscenza poi le altre sul dopo, di come si muovono le regine e so già, e mi semplifico il problema in modo esponenziale, dicendo so già che le regine saranno una per riga, punto. Forse un cavallo non posso farlo questo ragionamento. Forse un unicorno, che è un pezzo degli scacchi che non esiste, ma possiamo fingere che esista e che abbia delle regole sue ma che non conosco, non posso fare questa ipotesi che ce ne sarà una per riga. Ok, e qui abbiamo risposto, abbiamo provato a rispondere alla prima domanda. Datemi un feedback, se mi seguite o no. Se avete qualcuno ha pensato a schemi diversi. Poi, una volta che ci sono, quindi ho capito il generico nanetto cosa da fare, che cosa si trova di fronte? Devo capire come fa un anetto, che ovviamente non ha già voglia di lavorare, a delegare il più fretta possibile parte del suo lavoro a qualcun altro. Cioè come fa il livello 4 a delegare a livello 5 il lavoro, a preparare il lavoro che deve fare per il livello 5. Quindi come passo dal livello dato al livello più 1, dal livello corrente al livello successivo. Quindi, la, la prima domanda che c'è scritto qua è qual è la regola generale per generare tutte le soluzioni pronte per il livello successivo. Quindi immaginiamoci sempre la nostra cacchiera sul livello 4. Okay? Sono qui, quindi la, questa, la, la domanda è come generare le soluzioni del livello successivo. Allora spesso è, la risposta è provare. Cioè il livello 4 ha le 4 regine sulle prime 4 righe. Il livello 5 dovrà avere 5 regine sulle prime 5 righe. Quindi come passo dal livello 4 al livello 5? Metto una regina sulla quinta riga. Facile, no? Dove la metto? Non lo so, provo le opzioni che ho davanti. Quindi non è che ne scelgo una, le valuto, le genero tutte e poi terrò o scarterò le varie opzioni possibili. Ma mi devo preoccupare solo del livello 5. Quindi come generare le soluzioni del livello successivo è posizionare, devo posizionare una nuova regina nella riga. livello più 1, esima. Quindi se sono a livello 4 dovrò posizionare sulla quinta riga, quella di indice 0, ma lasciamo perdere come contiamo da 0. Parliamo in italiano. Se ho già 4 righe piene devo riempire la quinta. Se io scrivo questo ho um, ho rispettato metà del mio contratto, ho rispettato questa parte del mio contratto, sulla scacchiera ci sono già quattro regine e quindi io posiziono una scacchiera, una, una regina sulla quinta, quindi mi sto preparando per avere una scacchiera valida per il livello 5. Poi c'è l'altra metà che non si mangiano tra di loro. Allora, così come io quando sono arrivato al livello 4 ho preso una scacchiera e vi ho detto fidatevi che ve l'hanno data, data giusta quelle quattro che ci sono non si mangiano tra di loro perché è responsabilità di qualcuno sopra di noi ecco adesso però noi nel lavoro che facciamo dobbiamo non distruggere questa proprietà se mi arriva una scacchiera con quattro regine messe bene nel mettere la quinta dobbiamo continuare a far sì che siano messe bene e che quindi non mi basta questa frase questa è metà del contratto l'altra metà è purché non sia mangiata precedenti quindi la riga i1 i più 1 esima mettiamo pure la quinta purché non si è mangiata dalle regine precedenti delle righe precedenti da quelle nelle righe precedenti quindi io mi guardo la quinta riga e dico allora vediamo un po' quali sono nella quinta riga le caselle nelle quali potrei pensare di piazzare una regina quante sono queste possibili posizioni al massimo saranno 8, tante quante sono le caselle della quinta riga ok? quindi le soluzioni possibili eh, ehm, non vi fate fregare dall'uso che faccio della parola soluzioni vero? quando indico soluzioni è una soluzione parziale cioè la sto costruendo non è ancora quella finale possiamo anche chiamarla configurazione ma più lungo da dire e da scrivere quindi le soluzioni possibili per il livello 5 per questo livello sono al massimo 8 cioè il lato al massimo perché ce ne saranno alcune che non sono possibili almeno 4 non sono possibili che sono in corrispondenza delle 4 colonne nelle quali avevo posizionato la regina precedente. e poi magari delle 4 che sono rimaste qualcuna mi viene buttata via dal, da, un, da, un, da un diagonale vabbè, al massimo al minimo sono cioè, io so che ad ogni livello a livello 4 devo posizionare una regina in quanti posti diversi posso posizionarla in teoria al massimo saranno 8 poi so che a livello 5 saranno al massimo 4 e quindi in realtà il numero effettivo non è 8 ma è un numero inferiore minore o uguale a 8 maggiore o uguale di? Quante regine sono sicuro di poter mettere? Sicuro, sicuro? Zero. Perché magari sono così sfigato che in quella riga, adesso vi ho fatto l'esempio della quinta, ma ragioniamo in generale, in quella riga tutte le caselle per un motivo o per l'altro sono già sotto attacco o perché in verticale, in, in orizzontale no di sicuro, o perché in verticale o perché in diagonale. Non so se si può già fermare la quinta riga, ma la sesta, la settima di sicuro. E quindi sono zero. Quindi esistono dei casi in cui la procedura ricorsiva di livello 4 non dà del lavoro da fare a livello 5 perché non riesce a generare nessun lavoro valido a livello successivo. Perché non c'è. Perché non riesce a rispettare le due regolette che ci sono date. E allora in quel caso mi fermo. E mi fermo. Ho fatto quel che dovevo fare, ma non ho detto ti do il livello 4, genera i livelli 5 che conosci, che, può, che, che sono validi, che esistono, non esiste nessuno, io non li genero, sono anche più contento. E alla fine gli dico, l'ho fatto, ma come non hai fatto niente? Ho fatto quello che mi hai chiesto di fare, al livello 5 c'era questo da fare, niente. Ok, quindi, il lavoro da fare è questo, nel, mh, scendiamo più nel concreto devo definire il numero di colonna su cui si trova su cui posizionare tale regina cioè alla fine ad ogni livello il lavoro che devo fare è scegliere la colonna perché la riga l'ho già deciso prima la riga è data dal livello a livello 4 riempio la quinta riga 0, 1, 2, 3, 4. La colonna la devo decidere. Possono esserci più di una e le valuto tutte. Mm? Quindi devo provarle tutte. E per ciascuna, ovviamente, delegherò a chi, le, visto che la, la, la provo a mettere sulla quinta riga, da lì in avanti non è più il lavoro mio il lavoro mio era di lavorare su una scacchiera che aveva quattro gine posizionate nell'istante stesso in cui metto la quinta non è più il lavoro mio, è il lavoro di chi lavora sul livello 5 e qui nasce la chiamata ricorsiva per ciascuna prova incarico il livello più 1 di proseguire come faccio e questa è la regola generale che passa da un livello al livello dopo scelgo la colonna otto possibilità le le penso tutte otto, di queste otto verifico, cancello quelle che non sono valide perché non le mangiate, le altre sono tentativi sono soluzioni possibili per il livello successivo preparo la scacchiera con quella soluzione possibile messa dentro e con il livello successivo valido, toccate, ti ho preparato una scacchiera da 5, è il tuo lavoro pensarci perché io mi obbligo a non parlare o non pensare qual è il problema di cui sta sopra e qual è il problema di cui sta sotto. Io lo so ben definire qual è il problema mio. A un certo punto, poi il lavoro finisce. Come faccio a riconoscere se una soluzione parziale è anche completa? Come faccio a capire? Io sono una, un annetto che viene chiamato con un certo livello e può darsi che io scopra che non ho più niente da fare perché la soluzione che mi hanno passato è già perfetta. E quindi è una soluzione completa, una soluzione effettiva al problema. Non è solamente una soluzione parziale in via di costruzione. Allora, in questo caso come faccio a riconoscerlo? Una condizione semplicissima. Io sono di fronte a una scacchiera completa con le otto regine posizionate bene se vengo chiamato con livello uguale a 8. Punto. Okay. Non dite con livello uguale 8, vengo chiamato con livello uguale 8 e le regine sono posizionate bene. Non è una verifica che devo fare io. Lo so già che sono posizionate bene, faceva parte della prima domanda. Mm? Quindi, come riconosco una soluzione completa? questo caso è molto semplice: il livello uguale 8 in generale, livello uguale al lato se è così, ho trovato una soluzione quindi vedete che ci siamo messi a metà della ricorsione poi ci siamo dati una regola da un livello come passo alla riga sotto al nannetto a fianco alla riga successiva, come volete e poi abbiamo trovato un tappo in fondo, dicendo sì, però mi fermo quando trovo questa condizione. Quando scrivo questa condizione devo sempre fermarmi un secondo a ragionare e essere pronto a mettere la mano sul fuoco che questa condizione verrà prima o poi raggiunta. Voglio evitare condizioni di ricorsione infinita in cui continuo ad andare avanti, avanti, avanti, avanti, avanti e non mi fermo mai, allora io mi posso fermare prima in alcuni casi, cioè smetto di andare avanti perché non trovo altre soluzioni, però devo essere sicuro di potermi fermare nel caso in cui, caso in cui trovi cose belle a un certo punto mi fermo perché questa è la soluzione, non vado avanti all'infinito, in questo caso te lo posso garantire perché ad ogni chiamata la variabile di livello viene incrementata di 1. e quindi arriva a 8. Cioè in ogni schema ricorsivo dovete sempre partire all'inizio con una certa quantità di risorse e man mano che andate giù ve le mangiate. Le righe. Man mano che vado giù esaurisco una riga. Me ne restano sempre meno da fare. Fino a quando non saranno zero. Questo di solito se uno ha pensato bene il primo passo gli viene gratis. Però ci sono alcuni problemi dove non è così evidente che cosa sto incrementando. C'è un altro problema che è più di, molto più difficile di questo, sempre sulla scacchiera, che vedremo più avanti dopo aver fatto i grafi, che si chiama il tour del cavaliere. Il tour del cavaliere o del cavallo. Cioè voi dovete prendere un cavallo, partite dalla casella che volete, uno solo, e gli fate fare, con la sua mossa del cavallo, il giro della scacchiera. Dovete toccare tutte le caselle. Una sola volta. Allora, lì è, cioè, lì è un pochino più difficile pensarlo, no? Perché? Infatti che algoritmicamente ergonomic è molto più complicato, ma... Se io, se io sbagliassi e pensassi solamente alla prima metà, devo toccare tutte le caselle, cioè, io a un certo punto, dopo aver fatto 60 mosse, posso ancora sempre farne, perché si trova il cavallo da solo in una scacchiera vuota, va dove vuole, ha sempre 8, sempre no, dipende se sono vicino ai bordi, 8 mosse possibili. E quindi in teoria lui può sempre generare mosse, non è come qua che a un certo punto le righe finiscono. Dopo che ho fatto 200 mosse posso sempre fare 201. Esime in realtà non dovrei arrivare a 200 no? perché se ho fatto 200 mosse su una scacchiera 64 vuol dire che ci sono delle caselle su cui sono passato più volte allora non andava bene però è più intangibile no, il, il, il, il concetto è eh? sono sicuro che al massimo dopo 64 volte mi fermo perché le caselle non ci posso passare due volte perché non posso cioè, no, non è semplicemente aver finito le righe su. non c'è qualcosa di concreto di materiale che si esaurisce quindi ci sono dei casi in cui veramente spendersi un secondo per verificare, ok, ma ci dovessi mettere 100 euro sul fatto che quello davvero si ferma e non c'è il rischio che vada avanti all'infinito, quando comincia a essere 100 euro uno ci pensa. E dopodiché l'altro estremo è come viene avviata la ricorsione. Quindi come parte... La ricorsione parte con la scacchiera vuota e a livello 0. Cioè noi abbiamo la nostra sequenza di 7 nani, o di 9 nani in fila, di cui l'ultimo è quello con livello uguale a 8, che è il più fortunato, perché quando arriva lui deve solo dire che arriva, non deve più fare nessun lavoro perché la scacchiera è già finita. E poi c'è il primo. Il primo non è che si sveglia da solo al mattino, c'è qualcuno che lo chiama. Allora, chi sta a monte del primo nano, del primo livello, del livello 0? Sta a monte la procedura che deve dare il calcio d'inizio a tutta la, la ricorsione. Allora, come lo preparo il calcio d'inizio? In questo caso io devo preparare una scacchiera vuota con zero regine e passarti la variabile di livello uguale a zero. Allora, questa è la condizione che si aspetta la prima, il primo livello della procedura ricorsiva lo devo dire a parte perché il chiamante del primo livello non è più la procedura stessa è qualcos'altro è il main o qualcosa del genere quindi la procedura non ricorsiva che prepara le cose e poi chiama per la prima volta la procedura ricorsiva, da lì in poi la ricorsione va avanti da sola, però devo preparare le condizioni finché possa lavorare vedete che queste tre domande di questa slide sono figlie della riga della riga precedente cos'è per me una soluzione parziale se cioè, ho chiaro cos'è la soluzione parziale so anche a dirti com'è la soluzione di livello 0 com'è la soluzione di livello finito e come passare da un livello a quello dopo solo che lo sto esplicitando non abbiamo ancora detto una parola sola in java eh? chiaro? A questo punto facciamo le pulci, perché eh, ad ogni livello intermedio, poi a questo punto i problemi sono diversi, no? i vari problemi ricorsivi sono diversi, io ho una soluzione parziale e devo poter dire, nel momento in cui genero le soluzioni nuove, capire se la soluzione nuova è valida se la soluzione nuova non è valida e quindi decidere se andare avanti quindi passare la ricorsione oltre oppure no in questo caso noi ce l'abbiamo ma okay, questo valido non valido significa che mi mangiano o non mi mangiano la regina che sto posizionando in quella posizione però ci sono dei casi in cui io questo magari non lo posso dire pensate al problema del quadrato magico. Io sto riempiendo la prima casella ci metto un 7, la seconda casella ci metto un 8. È valido o un 8? E che ne so? Finché non sono arrivato alla fine almeno della prima riga non so dire quanto quale sono. Quindi ci sono dei casi in cui a un certo livello di posizione io ho una serie di mosse possibili, di configurazioni possibili, e non ti so a priori, no, a priori tutto non ci so in quel momento rifiutarne uno perché magari non ho la regola che mi permette di dire no, sta mossa non va bene nel caso della regina se la metto nella stessa colonna dove c'era prima non va, punto ma lo decido lì subito ci sono dei casi in cui devo fare la mossa e solamente due o tre livelli dopo magari scopro che quella mossa faceva schifo il no, quadrato magico è uno di quelli io finché non ho finito di riempire la prima riga non posso fare una somma. E finché non faccio la somma almeno della prima riga non ti so dire se tutti gli elementi della prima riga hanno il totale giusto. O addirittura se io mi fossi dimenticato quello che facevo nell'analisi 1 dovrei aspettare di riempire tutto il quadrato per poi fare le somme. Ma perché quando ho detto la somma della prima riga sto dando per scontato che noi sappiamo già quanto deve valere la somma delle righe e delle colonne del quadrato magico giusto un quadrato di lato 7 magico, quant'è vale la, la somma di ciascuna riga e di ciascuna colonna? è eh? eh, vale, la somma, lei sta dicendo recitando una formuletta che sembrava l'Ave Maria eh, sottovoce così è la somma dei numeri da 1 a, 69, a 49 diviso 7 Quadrato 7 per 7, cosa ci metto dentro? Tutti i numeri da 1 a 49. La somma di tutti i numeri del quadrato è, corrisponde alla somma dei primi 49 numeri interi. Okay? Due anni fa vi hanno insegnato che si fa 49 per 50 diviso 2, n per n più 1 diviso 2. Okay? In questo momento è venuto in mente il docente di analisi. Un attimo per riprendersi. Ehm n per n più 1 diviso 2, dove n è il quadrato del lato, no? Questa è la somma di tutti, i numeri. Se, se la somma di ogni riga deve essere uguale a quella delle altre righe, vuol dire che la somma di una riga sarà esattamente un settimo di questo numero. No? Idem per le colonne. Quindi io so già, conoscendo il lato, dirti quanto vale la somma delle la somma di ciascuna riga o di ciascuna colonna. 49 per 50 diviso 2 diviso 7 che fa un numero. Quindi io non sono obbligato a riempire tutte le 49 caselle per poi dire adesso facciamo le somme e vediamo. Già alla fine della prima riga me ne posso accorgere se il totale di quella riga va bene. Se non fossi più capace a fare quella formuletta di, di analisi 1, beh, potrei aspettare fino alla fine della seconda riga. Riempio la prima riga, alla cieca, non so, li metto dentro, li provo tutti. Poi metto la seconda riga, anche lì è la cieca, fino alla penultima casella della seconda riga. Quando metto l'ultima casella della seconda riga faccio la somma delle prime due e controllo, almeno se quelle due sono uguali o diverse. Magari sono uguali ma uguali al valore che non è giusto. Ma... Per dire, ci sono, a seconda dei problemi, ci sono dei momenti in cui posso dire che questa soluzione non va bene e quindi mi fermo, non vado avanti con la ricorsione oppure ci sono dei momenti in cui posso dire non so, non so, e nel dubbio vado avanti, spreco lavoro, eh sì, però se non lo so, se va bene o no, non posso fare altro che provare e poi vedere. e idem quest'altro l'altra domanda nel caso delle regine non si pone data una soluzione completa come faccio a sapere se è valida? se è completa di sicuro è valida ok? perché se sono arrivato a livello 8 con il meccanismo di costruzione che ho fatto è valida nel caso del quadrato magico non è detto una volta che è completo cioè ho effettivamente tutte le caselle piene devo ancora controllare ad esempio i diagonali cosa che non posso fare strada facendo finché non le ho tutti quindi quando sono arrivato al fondo non mi basta dire ho messo l'ultimo elemento ma devo ancora fare una verifica in più ok adesso che li ho messi tutti quadrano i numeri nel caso del giro del cavallo dopo che ho 64 caselle sono tornato alla casella di partenza oppure sono arrivato a una casella diversa io so che ho fatto tutto un percorso giusto, ma mi manca ancora quella verifica per dire finale, per dire ok, questo percorso che è completo soddisfa tutti i vincoli, tutte le regolette che deve soddisfare. Quindi ci sono dei casi in cui l'essere arrivati a una soluzione completa automaticamente mi dice che già che è valida con il nostro regime. Ci sono dei casi in cui invece avere una soluzione completa richiede ancora una verifica ulteriore. Quindi alla fine ho fatto tanto lavoro per arrivare a una soluzione completa e mi accorgo che non va bene. E vabbè. Quindi l'ultimo non è detto là in fondo, non è detto che sia sempre contento. Quindi in questo caso nel problema delle regine queste due domande hanno risposte banali. Quindi le soluzioni parziali sono sempre valide se la nuova regina non viene mangiata. Le soluzioni complete sono sempre valide. Completa vuol dire che sono già a livello 8, non ho niente da fare, quindi non posso sbagliare a metterlo. E dopo c'è l'altro l'altra domanda che dice eh, una volta che ho trovato una soluzione completa e valida fatemi aggiungere complete cosa me ne faccio? Allora, ci sono dei casi in cui mi basta trovarne una soluzione questo è domanda se forzò la versione ho trovato uno non non è il caso di andare a cercare tutte le altre oppure ci sono dei casi in cui le devo generare tutte perché voglio conoscerle vederle averle tutte oppure ci sono dei casi in cui mi serve solamente sapere quante sono per sapere quante sono alla fine significa generare tutte però la differenza è che nel secondo caso mi serve solamente sapere il numero, nell'altro caso mi serve memorizzarmene da qualche parte, salvarmene da qualche parte. Perché poi magari mi serve riprenderle, non so, per visualizzarle, per analizzarle ancora successivamente. Allora, questa è poi è una, una questione pratica. Eh, se sono nell'ultimo caso quando arrivo alla fine della ricorsione ho una soluzione completa ho verificato che sia valida, un numero e basta e poi alla fine quello che mi interessa è il valore di questo numero alla fine di tutta la ricorsione di memorizzare tutte non è molto diverso quando arrivo alla fine della ricorsione ho una soluzione completa e ho verificato che sia valida, mi faccio una coppia della soluzione e la salvo da qualche in un elenco di soluzioni. Quindi se il mio problema tratta la scacchiera, io mi copierò l'intera scacchiera e avrò dovuto fare una lista di scacchiere di Cos'è la parola copia? Poi quando vediamo il codice la riprendiamo. E quindi la mia castello di procedure ricorsive ritornerà non un numero ma una lista di scacchiere finite. Codificate in qualche modo che poi ci chiederemo. Come faccio invece a fermarmi alla prima soluzione che trovo? In realtà è più semplice che... Basta che tu, all'interno delle procedure ricorsive, no, ritorni un valore booleano, vero o falso, trovato o non trovato. L'unico che può ritornare il valore trovato è quello che è in fondo, quando dice ha trovato la soluzione. Dopodiché, in tutte le chiamate ricorsive, dopo che hai fatto una chiamata ricorsiva, controlli se quella chiamata è ritornata falso, vai avanti per il conto tuo, vai avanti con tutto lo schema, se è tornato vero immediatamente ritorni vero anche tu, no? io vado avanti, avanti indietro, avanti indietro nella ricorsione, tra i vari livelli, tutti ritornano sempre falso, arrivo all'ultimo livello, la costruzione completa, si sì, no, allora la ricorsione è falso. e vado avanti indietro tra i livelli, a un certo punto arrivo al livello in fondo, ho trovato la soluzione valida. Complete valisi, allora ritorno vero. Allora, nel momento che faccio il ritorno true, io ho il chiamante che farà inter. se tu hai ritornato blu, allora io ritorno e Poiché ovviamente la procedura è sempre la stessa, tutti di cascata, trum cortocircuitano, tutti ritorno. Quindi vi un, basta una riga, no? Poi se vogliamo la diamo nel codice, per dire mi fermo alla prima chiamata. Perché non basta fare il recursor là in fondo, perché là in fondo sono otto livelli dentro, quindi bisogna, devo chiudere bene tutti i livelli ricorsivi uno dopo l'altro. Quindi se mi serve solo una soluzione non, ho, non sono obbligato comunque a generarle tutte perché lo schema di ricorsione per sua natura le genera tutte, no? ho un modo per uscirne prima. Allora, in questo caso delle, delle regine, scusate, le soluzioni vengono calcolate e memorizzate tutte a questo punto io direi che dovremmo avere chiaro in testa come funziona il meccanismo allora possiamo cominciare a piccoli il passo avvicinarci al codice ma finora abbiamo ragionato su carta okay? e quindi immagino che abbiamo tutta una serie di disegnini con le, con le, con le scacchierine con le quattro regine eccetera eccetera no? io non l'ho fatta qua perché sennò ci metterò sei ore e poi disegno malissimo ma almeno ce l'abbiamo in mente a questo punto chiediamoci va bene sappiamo tutto ciò che dobbiamo fare non scrivo ancora codice ma mi chiedo quali sono le strutture dati in Java, in un caso, che usiamo. Cosa mi serve? Allora, partiamo dalla prima domanda. Cosa mi serve per rappresentare una soluzione parziale o completa? Cosa è la soluzione? È uno stato da scacchiera con un certo numero di ordini strutture dati voglio? Ve ne dico alcune, dai, una matrice 8x8 di Boolean, in cui dico se c'è o non c'è la regia. Qualcuno me la compra? no no, vabbè una matrice 8x8 di interi e in ogni casella ci metto 0 se non c'è nessuna regina e oppure 1, 2, 3, 4, 5 per dire quale regina ho messo la prima, la seconda la terza la comprate? allora vi vendo una lista di posizioni una lista in cui ciascun elemento contiene la riga e la colonna di una determinata regina quindi la soluzione parziale di livello 4 sarà qualcosa del tipo 1, 5 2, 7 3, 2 4, 4 non so se si mangia quindi una lista in cui ciascun elemento contiene la riga e la colonna di ciascuna regina. Ovviamente la riga sarà crescente, 1, 2, 3, 4, la colonna sarà mescolata. Questo, ma tutte quelle che vi ho detto rappresentano una scacchiera parziale. Questa vi piace di più o di meno? Provo a vendermene ancora un'altra, poi qualcuno compratemi però. Eh, un array di 8 interi. E ogni numero intero corrisponde alla colonna in cui metto una delle 8 regine. E la posizione dell'array corrisponde alla riga. Quindi in questo array io potrò scrivere, ad esempio, 3, 2, 6, 4 vuol dire che nella prima riga l'ho messa in colonna 3, nella seconda riga l'ho messa in colonna 2, questo non andrebbe già bene, ma vabbè, eh, nella, colonna, nella terza riga l'ho messa in colonna 6, nella quarta riga l'ho messa in colonna 4. E ciò che segue la seconda metà del vettore non mi interessa. È vuoto. Allora, sono 4, ne potrei forse pensare altre. Cosa sto facendo? Sto... Eh, pensando alle strutture dati dalle quali io possa ricavare facilmente qual è lo stato del problema cioè noi abbiamo parlato nel dominio del problema finora e abbiamo detto una scacchiera ci sono n regine che non si mangiano tra di loro allora in qualunque di queste quattro ipotesi io posso capire com'è la scacchiera dove sono le regine e posso capire se si mangiano tra di loro giusto? Capire dove sono le regine è banale in tutti e quattro i casi, capire se si mangiano tra di loro è un pochino più facile in alcuni casi e un pochino meno in altri, dipende da come è fatta la struttura dati. Ma in tutti questi quattro casi, queste potrebbero essere strutture dati valide per gestire la ricorsione, le strutture dati che hanno quello scopo lì, memorizzare le soluzioni parziali del problema che poi diventano soluzioni complete. Alcune sono più comode, altre sono meno comode, alcune sono più facili da gestire, da programmare a livello di codice, altre di meno. Ok? Non partite mai dal dire adesso qui faccio un array o faccio una mappa all'inizio, prima di fare tutto il ragionamento, cerchiamo di capire cosa, voglio, cosa abbiamo bisogno di rappresentare e poi ci chiediamo, eh, tutte le date le conosciamo, le conosceremo sempre di più, eh, qual è quella più adatta in questo caso. Che mi che vedo meglio che mi trovo più comodo cioè chi ha fatto il quadrato magico l'ha pensato come quadrato matrice chi l'ha pensato come invece vettore ma va bene l'importante è che poi su quella struttura tu sappia fare le due cose che dobbiamo fare generare nuove soluzioni a partire da quelle esistenti e verificare se le soluzioni parziali sono valide o no e se c'è quella completa è valida o no poi scegli la struttura dati che ti piace di più, che ti è venuta in mente meglio, che ti è più chiara in testa rispetto al lavoro che deve fare. Allora, in questo caso, dai, quale facciamo? Quale fareste? Io farei l'ultima che ho detto, non vi sbilanciate, parlo io. È era più semplice un vettore in cui ogni casella corrisponde a una riga e il valore di quella casella corrisponde alla colonna e a volte cosa vuol dire la seconda domanda? nel caso della regina non riesco a dare un significato eh, a volte non mi basta avere la soluzione parziale ma mi serve anche delle informazioni in più per ricordarmi da che strada ci sono arrivato. Eh, vi rifaccio l'esempio del, del cavallo che gira per la scacchiera. Io potrei avere la soluzione parziale che mi dice quali sono le caselle già toccate dal cavallo. però magari mi serve anche sapere in che ordine la toccate. Allora, sapere in che ordine la toccate magari non fa parte della soluzione, ma è un'informazione in più. Quindi, a volte, sicuramente la ricorsione si deve portare giù una struttura dati che rappresenta la soluzione parziale che via via viene modificata. A volte scopriamo che solo quella soluzione non mi permette o non mi permette comodamente, non mi permette comodamente di, eh, di generare le soluzioni nuove, ad esempio. E allora magari mi fa comodo avere delle altre strutture parallele che io ho chiamato memorizzino lo stato della ricerca, lo stato della ricorsione che ne so, se devo posizionare dei numeri delle caselle e voglio sapere e questi numeri non, che so, non si possono ripetere più di una volta allora, passate agli anagrammi o problemi simili di prenotazione, magari mi fa comodo avere una lista di quelli che posso ancora prendere che non ho ancora usato quindi ho so, la struttura dati in cui vado a mettere le informazioni e ne ho un'altra da cui le tolgo, le prendo che si consumano via via ad esempio quando se dovete fare, se pensate al problema degli anagrammi, dove una lettera può comparire più volte, non vi basta e volete evitare i duplicati, no? eh, Se io prendo la parola bello, scambiando le due L, ho fatto una permutazione apparentemente diversa, ma la parola è sempre la stessa. Allora non mi basta sapere qual è la parola che ho generato, devo anche sapere distinguere la prima dalla seconda L. Quindi ho dell'informazione in più rispetto alla soluzione in quanto tale. Quindi a volte servono anche le informazioni in più. In questo caso le regine no. Ok, una volta che abbiamo chiaro tutto questo... Ah, scusate, scriviamo le risposte. A questo punto la soluzione parziale viene codificata con un vettore di interi. Numeri interi. L'indice del vettore del vettore rappresenta la riga il valore della cella rappresenta la colonna delle regine ovviamente l'indice del vettore quindi che va da 0 al lato meno 1 il valore della cella, anche lui andrà da 0 al lato meno 1 rappresenta la, la colonna poi questo qua lo volete fare con, una, con un array vero in java eh? int, colonna origine, parentesi di quadre lato, volete farlo con un array list ma va bene scegliete voi è un dettaglio a livello di codice noi abbiamo due mapping concettuali, uno tra l'informazione di dominio, la scacchiera e le strutture dati, un vettore unidimensionale. Poi quel vettore unidimensionale lo posso fare in modi diversi. che ne l'altro esempio è avere un vettore, una, una lista di posizioni quella lista di posizioni può essere implementata come list, può essere implementata come set, come mappa lo scelgo poi a parte, no? e a questo punto c'è il codice, questo è lo scheletro, questa è la prima pagina della, della dispensina che, di cui vi parlavo prima, che pubblichiamo sul sito e su cui ci sono gli esempi, alla fine si va sempre a uno schema di questo genere, no? Allora io ho una variabile di livello che mi dice a che punto sono. L'ho pensato come intero livello, potrebbe essere chiamarsi in modo diverso, ma vado da zero in avanti oppure si decrementa, parto da 8, si decrementa fino a 0. Che vuoi? Perché il proiettore non è mio amico. Ok. Dopodiché la procedura ricorsiva avrà qualcuno che la chiama, diciamo il passo 0 e poi è sempre le solite parti la condizione di terminazione se ho finito il blocco A se ho finito ho una soluzione completa ed è valida fai qualcosa, cioè salvati la soluzione oppure incrementa un contatore oppure ritorna true in modo che la, la, la ricorsione possa fermarsi poi ho un ciclo per generare tutte le soluzioni nuove a partire da quelle esistenti sarà un for, sarà un while, sarà qualche cosa che me le genera tutte nel caso della scacchiera 0,1,2 se vi ricordate non avevamo neppure un ciclo perché erano solamente tre le possibilità e avevamo tre blocchi di codice uno provo 0, provo 1, provo 2 l'idea è sempre quella genera tutte le soluzioni parziali valide e infatti questo filtro indica quali sono tra le soluzioni possibili, quelle effettivamente valide, per le quali valga la pena di fare ricorsione, di fare questa prova. Le mosse del cavallo ce ne sono 8, di queste 8 devo cancellare quelle che vanno a finire su caselle su cui c'ero già stato. Allora, quelle possibili sono 8, quelle valide sono di meno. Anche per noi tutte quelle possibili delle regine sono sempre 8, ma quelle valide sono solamente tra quelle 8 quelle che non vengono mangiate dalle regine precedenti, quindi sono di meno. Adesso qua a livello algoritmico sono scritte in modo separato, le genero tutte e poi ne cancello alcune. A volte non è vero che faccio così, a volte genero già solo quelle che sono valide. Vabbè, ma questi sono poi i propri dettagli a livello di codice se ho da qualche parte in qualche istante in una variabile le elenco tutte le mosse possibili poi da lì cancello ne considero solo alcune oppure nel, nel generarle già non ci penso a generare quelle non, che non sono valide dipende dal problema da, da, come, da come mi gestisco le mie variabili qui, qui quando siamo arrivati a questo punto qua stiamo di nuovo programmando in Java qui ci poniamo i problemi pratici della programmazione dove come faccio questo loop, come faccio questa istruzione, come faccio questo controllo come faccio a sapere se due regine si mangiano per diagonale no? e ci vuole un attimo no, di, di ragionamento con gli indici, ma chi se frega sarà lì dentro, no? dentro quel filtro poi ci penso chiaro che lì devo, adesso devo pensarci finora non ci ho pensato ero sicuro che in qualche modo sarei stato in grado di risolverlo dopo problema pratico anche perché sapere se si mangiano per diagonale, a seconda della struttura dati che ho scelto per rappresentare la scacchiera, lo faccio in modo completamente diverso. E poi c'è questo blocco backtracking che indica rimettere le cose a posto dopo che ho fatto un tentativo. A volte serve, a volte no. no. Ho messo una regina nella quinta riga, poi la devo toglierla perché altrimenti quando torno indietro nella ricorsione ci saranno delle regine avanti che, che, che mi rovinano no, noi avevamo detto a livello 4 ho 4 regine a livello 5 ne avrò 5 quando a livello 5 torno a livello 4 così come per passare dal livello 4 al livello 5 ho dovuto aggiungere una regina per tornare dal livello 5 al livello 4 devo toglierla altrimenti non è più vero quello che ho detto che a livello iesimo ci sono i regini allora in quel caso ripristino. Che cosa? ripristino queste due strutture dati di cui abbiamo appena parlato allo stato in cui le avevo trovate quando ho iniziato e quindi su questi cinque blocchi di codice ABCD e non l'ho citato, quindi ci torno tra un secondo, eh, dobbiamo poi scrivere qualche riga di codice. Poche righe. No? Poi alla fine la complicazione, diciamo, a livello di codice di solito sta dentro questo filtro e questa genera soluzione, che devono effettivamente smazzare le regole specifiche, che siano Regino, che siano Reo, che siano Alfieri, cambiano. E allora lì devo andare a vedere. Cioè, se volete c'è una variante la, chiamano la, eh, la variante del gioco delle regine si chiama super regine immaginate una regina che sia anche capace a fare la mossa del cavallo perché se guardate le soluzioni al gioco delle regine tipicamente si mettono così tra di loro no? e quindi di fatto se queste fossero in grado di perché così, evitando le righe evitando le colonne si mettono L però se questi qua fossero anche capaci a fare la mossa del, del cavallo saranno fregati. Allora, potete provare a complicare il problema dando a queste regine anche la capacità di fare la mossa del cavallo e vedere che soluzioni saltano fuori. Intuitivamente la risposta ce l'ho. Fanno una L a tre caselle anziché a due. Però poi bisogna vedere se effettivamente riescono a riempire la scacchiere. Ok? Um, c'è anche un blocco E di cui non ho parlato che a volte devo fare delle cose indipendentemente dal fatto che sia arrivato al termine della ricorsione ci sono il razzo è uno di questi casi dei casi in cui anche a metà della ricorsione qui non sono ancora arrivato in fondo ho, qualco, ho penso, una soluzione valida Adesso ah, nel caso della regina, finché non ho riempito la, la scacchiera, non ho finito niente. Ma nel caso del razzo, e se io trovo ciao, C-I-A-O, a un certo punto avrò una ricorsione che mi trova la C, una che mi trova la I, e poi vado avanti, trovo l'A e la O, ma questa soluzione parziale, C-I, è già una parola valida. Allora, non è vera la regola che dicevamo prima, quando trovo una soluzione valida esco. Perché posso avere una soluzione che di per sé è ma non è ancora completa. Okay? Posso ancora aggiungere dei pezzi, ma comunque quella lì che ho trovato intermedia eh, la salvo, la voglio salvare comunque. Quindi, nel caso del razzo, il fatto che una parola sia buona o no, cioè ci sia o non ci sia nel dizionario, è indipendente, disgiunto, separato, rispetto al fatto che la parola sia un buon prefisso, Cioè si possa continuare questa parola. Io posso avere delle parole buone che poi non sono prefisso di niente, quindi non hanno figli, quindi terminano la ricorsione, Parole buone che sono anche prefisso di altre parole e quindi posso andare avanti, chissà trova qualcosa nuovo che viene poi dalla lettera che mi trovo intorno. Oppure parole che sono prefissi ma poi non costano nulla. No, perché no? Quindi il fatto di la condizione di terminazione nel razzo è non trovo più lettere da aggiungere che mantengano la proprietà di essere prefisso. Il caso della eh, salvare una soluzione lo valuto indipendentemente ad ogni passo, ad ogni passo intermedio, tutte le volte che trovo qualche cosa quella è una soluzione possibile, che solo trovo qualcosa che sia in un dizionario. Quindi questo è un po' più complicato, è una delle cose che voglio fare sempre. Allora in questo caso lo aggiungo qua all'inizio, prima di aver verificato la condizione di terminazione, guardo questa soluzione, se mi serve per qualche motivo vabbè, la salvo, magari me ne faccio qualcosa poi in ogni caso vado a vedere se sono alla fine e se non sono alla fine vado avanti allora eh, saltiamo da questo qui al codice no? così vi ho fatto vedere all'inizio queste signore qua che salterellano e con questo ragionamento alla fine il codice dovrebbe... scusa, calcola regine. Il codice dovrebbe scriversi da solo quasi. Cioè, la procedura ricorsiva è questa, che ho scritto io. La trovate su Git, il progetto si chiama regine. Allora, abbiamo detto, ripercorriamo le domande. Qual è... La struttura intermedia, eh, le prime n righe. Queste righe come le rappresento? In un vettore. Allora questo è il vettore che mi rappresenta i posti in cui ho messo le regine. Il nome posti è un po' infelice, ma ieri sera mi è venuto in mente questo L'ho deciso di fare come array list di enti. Vabbè, potevo farlo in 100 modi diversi. Quindi questo è un array che io inizializzo come array list con un lato elementi e questi elementi vabbè giusto per riempirli con qualcosa gli metto dentro un meno 1, ai tutti. Meno 1 per me vuol dire vuoto, ma non c'è una regina lì dentro. In quella riga non c'è una regina. Questo è il costruttore della classe calcola regina. Parametrizzato col lato, perché già che ci sono non lo faccio solo da 8x8, lo faccio parametri. poi ho la mia procedura ricorsiva che ha condizione di terminazione quando è che ho la soluzione completa e valida quando è che la soluzione è completa quando riga è uguale lato quando è valida, sempre se è completa è anche valida ci siamo detti quindi qui semplicemente ho la condizione di completezza e automaticamente dico che è valida ne ho trovata una, la conto poi torniamo dopo a questa istruzione e ritorno, finito Finito, quello laggiù in fondo ho finito, eh? gli altri hanno fatto tutto il lavoro da farlo. Poi ho questo blocco che è quello di generazione delle nuove soluzioni. Allora, noi abbiamo detto cosa vuol dire partire da una soluzione di livello e arrivare a quella di livello più 1? Provare 8 posizioni in cui posizionare la, la regina. Allora, generare tutte le soluzioni per me significa semplicemente questa for, da 0 a 7 meno 1. e in ciascuna di queste soluzioni verifico che se mettessi una regina in questa riga e in questa colonna e la riga cos'è? scusate non l'ho detto prima è il mio livello il livello della ricorsione è la riga il fatto è che chiamarlo riga anziché livello perché così ci capiamo Allora mi arriva a riga uguale a 4, vuol dire che le righe 0, 1, 2, 3 sono già piene, devo mettere la quinta riga, cioè la 4, quella di ince 4. Allora se io mettessi nella riga 4, in questa colonna, una regina andrebbe bene? E come fa questo metodo verifica a sapere che se la mettessi qua andrebbe bene? Beh deve sapere dove ho messo quelle prima. Ovviamente. Quindi passo il vettore che dice qual è la configurazione parziale della scacchiera. Se lui mi dice che va bene metterla qui, perché ovviamente è sulla riga giusta, l'ho messa io, ma metterla su quella colonna non viola nessuna delle condizioni di io mangio te, allora la metto, metto una nuova regina in questa riga quindi nella, nel vettore posizione riga metto il valore colonna per dire ok sulla riga 4, la quinta la regina è messa sulla colonna tutto a caso 3 la quarta e qui ho fatto il mio lavoro genero le soluzioni scarto quelle non valide e predispongo lo stato della ricorsione con la scelta che ho fatto con l'ipotesi che ho fatto, con la prova che ho fatto. E poi ho la ricorsione, dove c'è questo riga più 1 che mi fa capire che sto chiamando il livello successivo, il nanetto a fianco della ricorsione. Fine. E quest'altra istruzione in realtà non serve. Questo, in questo caso specifico, perché semplicemente io le posizioni dalla riga in poi non le guardo neanche, quindi possono contenere qualunque schifezza. Però se vogliamo per pulizia mi ho trovato un meno 1, l'ho sovrascritto con il, la colonna della regina e quando torno indietro rimetto il meno 1. Quella che aveva chiamato backtracking, ripristinare le strutture dati nello stato in cui le avevo trovate. Quando mi preparo a tornare indietro, di fatto. È tutto qui. No? L'impressione che uno ha quando vede queste 10 righe, ma sempre nelle procedure ricorsive è, ma scusa, do, dov'è che lo fa il lavoro? No? Ci sono istruzioni, una per una le capisco, ma poi, cioè, stai reddendo. Come fa a metterle? È, è che non c'è nessuno che lo fa, è, ognuno fa un pezzettino e alla fine l'abbiamo fatto, con la collaborazione di tutte le procedure ricorsive lo fa qua, metti, e dia, mettine una e dire a qualcun altro di mettere le altre. E qua verifica se le ho messe tutte. qui ci immaginiamo di vedere cicli complicati, no, non c'è, c'è semplicemente un'organizzazione così. Poi ovviamente la complessità del codice, io l'ho nascosta dentro questa verifica, che deve andare a prendere i posti che ho già messo la riga e la colonna in cui vorrei metterla e va a fare i controlli se per caso una delle regine che c'erano già è, è guarda caso sulla colonna dove la voglio mettere io maledizione oppure se guarda caso mi potrebbe mangiare in diagonale e io qua sono riuscito a condensare in una riga quindi vado a vedere tutte le regine già messe da 0 a riga, quindi quelle precedenti da 0 a cioè a livello 4 da 0, 0 1, 2, 3, quindi le quattro righe precedenti, e mi vado a vedere le loro colonne se sono messe in modo da mangiarmi in diagonale. Non chiedetevi di spiegarvi questo, so che ieri l'avevo capito, quando l'ho scritto, e comunque ragiona sul fatto che una diagonale, data una casella, riga colonna, se mi sposto in questa diagonale la riga si decrementa di unità e la colonna aumenta di no? unità. E quindi se io faccio la differenza tra le due righe è uguale alla differenza tra le due colonne, cioè mi sono spostato, lo dico come so, mi sono spostato di tante righe quante di colonne, se cioè, mi sono spostato di tre righe in su dovrò essere andato per essere mangiabile in diagonale, dovrò essere andato anche di tre colonne a destra o di tre colonne a sinistra, e allora se andando su di tre righe, spostandomi tre colonne a destra trovo una regina, sono fregato se spostandomi tre colonne a sinistra trovo una regina, mi sono fregato questo valore assoluto serve per fare in un'unica riga le due diagonali sì c'è già Dopodiché, io sono sicuro che questa cosa qua eh, è quella che fa venire più mal di testa. Perché devo andare alla matrice, alla scansione, eccetera, no? a ragionarci. Sbaglio sempre il più o il meno uno. Ma fino a quando i mal di testa sono qua, io sono contento. Perché vuol dire che tutto il resto siamo riusciti a digerirlo. Siamo, siamo arrivati alla parte più di dettaglio del codice. non c'è altro c'è solo più il livello 0 che è questo trova ric di 0 io la scacchiera senza regine ce l'avevo già pronta l'avevo messa qua nel, nel costruttore ho già messo di meno 1 e qua lancio la ricorsione ti, ti do una scacchiera vuota cominci riga 0 l'unico altro dettaglio che vedete in questo codice è salvarsi tutte le soluzioni allora per salvarmi tutte le soluzioni io mi sono costruito una variabile tutte che è una lista di soluzioni allora se una soluzione è una lista di interi una singola scacchiera è una lista di interi io ho bisogno di una lista i cui elementi siano a loro volta liste di interi quindi ho scritto da un po' lista di liste di interi non vi piace scritta così? allora anziché usare list di integer qua chiamate una classe classe scacchiera dove dentro ci sarà ovviamente una lista di interi e qua lo chiamate list di scacchiera e per fare in fretta l'ho definito così e quindi cosa succede? Che io questa lista, vabbè, la inizializzo nel costruttore, la svuoto prima della ricorsione e la restituisco al mio chiamante. Quindi il chiamante che chiama la procedura trova, che non è quella ricorsiva, eh, è quella sopra. Poi sempre una procedura che ha un'interfaccia bella per essere chiamata e poi c'è quella ricorsiva che fa il lavoro sporco. Questa restituisce tutte le soluzioni. E dov'è che l'aggiorno questa lista? Adesso questo tutte. Attenzione, e questo è un problema di Java, a questo è new. Se io scrivessi tutte.add posti, sbaglierei. Perché posti è una lista unica. È quella che sto modificando. Se io faccio tutte.add posti, non sto salvando, non sto salvando una fotografia in istantanea una copia della serietà attuale e ci un all'inferimento la variabile che contiene la serietà di un'intera e quindi avrei una lista di liste che contiene tutti i puntatori e sempre la stessa cosa sempre la stessa cosa che alla fine di ricorsione sono a perché sono controllato indietro, sono uscito dal tutto e non c'è niente dentro a parole abbiamo detto, devo farmi una copia della soluzione facciamolo anche nel codice quello vuol dire faccio una copia, vuol dire fare una nuova struttura dati, la inizializzarla con la soluzione attuale, copiarci dentro i valori e salvarmi la copia, non la struttura dati attuale. Per questo che qua non faccio add di posti, ma add di una nuova array list che viene inizializzata copiando dentro il contenuto degli elementi che attualmente sono imposti. Ok, poi la parte grafica ve la lascio per divertimento, è fatta male eh? come codice. Ah, tra l'altro si può anche fare su. fino a 12 le faccio arrivare. Ci sono 14.200 soluzioni. In questo caso le faccio calcolare tutte e poi ne scelgo una a caso per visualizzarla, per non visualizzare tutte ovviamente. Ok? Allora, provate ad applicare questi passaggi, fateli con calma sui problemi che avete già visto. Così, il mercoledì in laboratorio, provate ad applicarli su problemi nuovi.